Sono Hannes Obermeier, uh, di Bolzano, abito Bolzano, classe 1961, storico, medievista e anche storico contemporanea e dirigo attualmente l'archivio storico della città di Bolzano. Che ruolo l'archivio storico della città di Bolzano ha nell'elaborazione pubblica della storia regionale, diciamo? Oltre all'impianto burocratico, no? siamo parte di una burocrazia culturale per così dire e conseguentemente di taluni compiti che da esco nascono. Abbiamo negli ultimi anni uh, speso molto lavoro sia di ricerca di base sia poi di implementazione nel, nello spazio pubblico della città di luoghi del sapere, legati al tema del, del secolo degli estremi, cioè del novecento e soprattutto di questa particolare, duplice esperienza del territorio e della città di Bolzano, in particolare di ben due dittature fasciste, cioè del fascismo italiano e del fascismo tedesco, come il nazionalsocialismo, che hanno segnato fortemente questo territorio e le sue elite, ma anche le popolazioni nel suo insieme. L'archivio storico della città di Bolzano negli ultimi anni ha affrontato due degli aspetti preliminari dell'esperienza totalitaria eh, di questa terra, di questa città, ovvero il ricordo dell'ex lago nazista di Bolzano, eh, attivo dal 1944 al 1945 e ovviamente soprattutto la cura della memoria delle, delle vittime, ma anche di quello che ne è rimasto come traccia visiva nel, nel tessuto urbano, il muro esterno in sostanza del, dell'ex lager, istituendo un passaggio della memoria che spieghi alle generazioni attuali di cosa lì è avvenuto, ma anche Uh, aggiungendo un corollario memoriale che è rappresentato da, dai luoghi della deportazione del lavoro 4 ma anche della deportazione fisica tramite la linea del brand di tanti dei ex detenuti verso il, il lago d'Oltralpe, i campi di concentramento che si Auschwitz, Markhaus, Dachau. Questo è uno dei settori importanti che ci ha consentito un po' anche di far capire alla città e alla società civile voldanina e anche sottirolese intera quanto ehm, anche noi siamo coinvolti, perché questa città è stata coinvolta, che Auschwitz non è stata, un'esperienza lontana, ma l'abbiamo in città, la troviamo qui questo è, sicuramente è stato importante a livello anche di autocoscienza sia a livello didattico ovviamente ma anche per capire quanto anche le generazioni prima di noi noi come loro successori siamo coinvolti in pieno titolo nella storia delle violenze del 1900 il secondo tema molto importante per noi è stato quello di Uh, aveva avuto l'occasione nel 2013-2014 di poter affrontare un'eredità scomoda quanto lo poteva essere il, il monumento alla vittoria eretto dal regime fascista tra il 26 e il 28 sul progetto di Marcello Piacentini e su diretto volontano di Benito Mussolini nel cuore della città di Gonzalo elemento diciamo, di discordia per decenni perché non è stato abbattuto nel 1945 con la liberazione persistente, è stato um, da sempre luogo sia di evidenze pubbliche ma anche di scontri, di proteste. Nel 2014 eh, siamo riusciti a, a inaugurare un percorso dispositivo perpetuo nell'ipogeo del, del, del monumento che è molto basso, su 700 metri quadri, chiamandolo BZ1845, cioè i due date mondiali nel quale si inserisce la biografia di questo monumento, un monumento, una città, due dittature, cioè affrontando proprio il discorso del, della duplice esperienza ditta, dittatoriale in un elemento che una di queste dittature ci ha lasciato, facendo così in modo che il monumento cambiasse, per così dire, la sua funzione, no? diventa quasi un, un testimone contro se stesso e peraltro eh, la prima, per quanto mi risulta, il eh, primo tentativo pubblico anche sul territorio nazionale in Italia di affrontare a viso aperto il fascismo, che non è mai stato fatto fino a noi. nessuno dei modelli pubblici, eh, le strutture pubbliche eh, italiane. Come abbiamo affrontato il tema del fascismo? Ci, ci siamo resi conto che un, un approccio di tipo moralistico non funzionerà. C'è stata una commissione di storici, un dibattito abbastanza interessante, facevo parte, ha tentato di lavorare semplicemente con un approccio di tipo commissione della verità, no? c'è un po' il modello sudafricano, cercando di semplicemente raccontare, di mettere in luce gli elementi chiave dell'esperienza totalitaria, narrandone in Modo il più possibile fattuale a livello, come dire, di politica demografica, biologica, per esempio, di, di, di, di politica uh, gender, di politica uh, economica, uh, di politica anche simbolica, cioè come uh, è stato descritto uh, la città stessa no? con, uh, con mezzi architettonici e artistici, cioè, cercando di, di far capire come. La città di Bolzano e il suo territorio fossero anche stato un laboratorio del fascismo e del nazionalsocialismo per creare quella da loro, dai da attori di allora uh, immaginata, società millenaria, no? il millenarismo fascista e nazista. No? Pertanto questa situazione di lavoratore di allora, raccontandola, diventa, come dire, un elemento di accinazione di... eh, del, della democrazia attuale, no? perché mm. ti fa capire che mm. una direttura mm. lavora su diversissimi piani, soprattutto mm. dell'immaginario collettivo, del cambiamento della lingua. Questo è stato un, un elemento molto forte lo è nel, nel, nel, nel Espositivo fa capire quanto la lingua sia funzionale a un progetto totalitario, autoritario e totalitario, quanto la falsificazione della lingua stessa, cioè delle parole che tuttora utilizziamo, è stata efficace. Tant'è che un simbolo repubblicano come il fasciolettorio dal fascismo in poi noi lo vediamo essenzialmente come un simbolo totalitario, ovviamente gli Stati Uniti tuttora è anche un elemento repubblicano, cioè Un'umertum, un tentativo di brainwashing completo è l'essenza della dittatura.